Zombie Apocalypse Allora e rieccomi, dunque altro nuovo video blog. eccomi qua e niente praticamente eccomi qua con questo bel vestitino mi piace spero che si veda qualcosa si si vede e eh, nulla praticamente eh, tra poco si mangia quindi che bello yeah, e mi piace mangiare a me sì. Sì, lo so che sono un po' ingrassata ma che me ne frega l'importante è che sto bene io eh, e mi piace che continuo a mangiare bene allora oggi pomeriggio penso che mi riposerò un bel po' e poi non lo so forse non vedo qualche video su youtube anzi senza forse io sto sempre guardando video su youtube e poi se riesco a farci qualche contenuto su TikTok e Instagram e dopodiché ovviamente mi accingo a fare la vlog diretta su youtube vediamo come va e niente Allora, madonna il caldo, ragazzi, non potete capire il caldo che c'è, mi sa che così in tutta Italia, ciao. La mia stanzetta, e niente. Quindi adesso tra poco mangio la pizzaiola eh, a pranzo, perché devo mangiare la cena, ma vedo che il mio stomaco rompe le valle e quindi devo mangiare per forza la pizzaiola, che sarebbe una fettina fatta la pi pizzaiola. Scusate il rumore della nave, del traghetto, quello che è, però non ne posso fare almeno perché o registro o, o faccio altro. Quindi vabbè e vi dicevo ho fatto una facendo della pizzaiola e io nel frattempo nulla facevo altri video allora qui abbiamo aperto un altro antifricio della Colgate o Colgate come si, come si voglia ho costato, ve l'ho fatto vedere sì 1,70 molto buono Già, qui ho appena fatto il video dei prodotti, dei prodotti finiti e preferiti, e nulla. Niente, tutto questo. Dunque, dunque. Qui mi devi truccare, ma non ne voglio perché fa troppo caldo, ragazzi, truccarsi vuole vabbè, Qui c'è la mia borsetta, come potete vedere, la mia borsetta. E nulla. Ah, non mi fate vedere i vestiti che abbiamo messo quanti per andare dal dentista. Ho messo questo qui, questo pantalone. Con questo fiocchettino in mezzo all'ombelico e poi infine questa maglia qui che adesso è tutta spalcita, Ma non fateci caso, ha una bella fantasia, questa maglia. Piano piano perché ho poca voce, oddio, per nulla la voce la potete alzare, ma poi mi scolo e non mi, sta, non mi sembra a caso. Per chi dice che io creo sonolenza, volete che vi piace altrimenti non so che dirvi andate oltre comunque niente anche se il lenta è bene secondo me vi rilassate almeno ciao e niente quindi adesso io stacco e ci vediamo in un altro video a parte ciao buon pranzo iscrivetevi attivate la campanella Mettete un like di supporto e iscrivetevi su tutti i social TikTok, Facebook, Instagram e basta. Ciao!